Questa canzone che adesso iniziamo a intonare, se eh, hanno piacere di, col foglio che vi ho dato col testo, di seguirci in questa, chiamiamola così, sigla di apertura e buona serata. di accomodarsi qua di fianco eh, a me e vi presento Carlo Dall'Arno, autore del libro Insieme a me io questa sera. Io questa sera rappresento l'editrice le, le, le, le Nuovo Diar Messaggero che ha avuto un contrattempo non ci può essere per cui eh, faccio un po' le veci io eh, dell'editore. Grazie mille di essere venuti, eh, io eh, la prima cosa che avevo piacere eh, di dirvi questa sera prima di naturalmente presentarvi eh, gli altri ospiti che ho piacere di avere con me, che lasceranno la loro testimonianza, eh, è innanzitutto questo: che il libro Lo Spadone della Pallavolo non parla di mio babbo. Quindi eh, qualcuno adesso magari cade dal e dice quella stessa Luca? No. ovviamente parla di Francesco Spadoni. però lui ci tiene, eh, papà, eh, e ci tiene tantissimo a dire che è vivo e vegeto, gli porti i suoi saluti e ha detto. Una cosa che adesso vi riporto, eh, scusate il dialetto romagnolo perché magari non lo conosce, ho detto, oh, ha è ancora morto. <ride> Questa ovviamente è una battuta che fa il papà per dire una cosa che per noi è fondamentale quando abbiamo pensato a questo libro, che è un libro per i ragazzi, per i giovani. Quindi certamente è la storia di un uomo della nostra città di Imola, insomma, che eh, per 60 anni ha fatto attività nel mondo sportivo, nel mondo sociale e in parrocchia, ma... Eh, ci teneva tanto, c'è cioè la mia mamma eh, qui davanti che mi guarda, ci tenevano tanto che questo libro fosse per i ragazzi cioè, quindi una testimonianza di un percorso di amore, il primo capitolo, di sport, il secondo capitolo e di impegno civile in parrocchia, il terzo capitolo quindi scusate la battuta, certamente Francesco vi saluta e eh, a questo proposito io se eh, non dispiace che chiedo Sua Eccellenza di, eh, di fare un saluto velocissimo mio babbo era contentissimo di sapere insomma in qualche modo che c'era questa mi passa la battuta Sua Eccellenza, questa benedizione allora ti riferisci a tuo papà che sono molto contento perché non conoscendo questa incredibile storia uno leggendo un po' il libro e sapendo un po' di cose scopri un uomo intero, un uomo uno un uomo che, che si interessa di tutto, che è aperto a tutto, e, ed è proprio bello come tu dicevi che questa è un'occasione per, per dirlo a tutti i giorni, perché, perché poter vivere così, in cui tutto è preso dentro, l'impegno, l'impegno no, nel banco alimentare, l'impegno nella parrocchia, lo sport, è, è dentro l'unità della vita. Ed è la cosa più bella e più grande vedere un uomo uno, un uomo intero. Tu dico che lo ringraziamo tantissimo e speriamo di averlo qui presto. Grazie <ride> la seconda testimonianza che mi farebbe piacere di avere è proprio di una persona che ha conosciuto eh, questa storia. Eh, di, di parrocchia, di, di affetto fra due persone, di impegno sportivo, è eh, Fabrizio Castellari, architetto, vice-sindaco della città di Imola, che con eh, la famiglia Spadoni ha condiviso eh, tantissimi momenti e che ci ha onorato della sua costruzione a Grazie a tutti. Sono... Buonasera a tutte e a tutti, intanto sono io che sono onorato, un saluto particolare al comandiamo a Francesco, anche da parte mia, è un saluto particolare a tutti voi. Io, io credo che dovevo, il mio pur breve eh, pensiero l'ho espresso in questa, questa, queste righe che mi è stato concesso l'onore di scrivere e qui mi pare di dover sottolineare due cose. Eh, la prima è eh, la, la parola gratitudine, no? che credo una comunità eh, come la nostra, coesa, solidata intera, debba esprimere eh, all'impegno che Francesco e Anna hanno messo in tante decine d'anni. Io questo impegno l'ho conosciuto in tanti vestiti, da amico, da assessore, da quegli anni in cui avevo la delega allo sport, da... da Così per tante cose che abbiamo fatto insieme, ma credo di interpretare il pensiero di tante famiglie che hanno visto crescere le loro figlie, le loro bambine, come le chiamavate voi, e le chiamate ancora voi, e, e perché alla fine la storia di questi educatori di sport è questa, quella di prendere per mano i ragazzi e le ragazze a un'età in cui sono proprio bambini e bambine, e di consegnarli alle famiglie quando sono uomini e donne con una crescita che ha un, appunto una dimensione educativa il nostro impegno è secondo me qualcosa in più cioè una testimonianza credo che anche la famiglia abbia convissuto a volte magari abbia anche, anche, anche protestato perché chissà quante volte avete fatto tardi quanti sabati e domenica. ci sono 52 domeniche in un anno forse le avete spese quasi tutte per molte decine d'anni quindi questo è stato assensato. però loro hanno visto che voi facevate una cosa importante perché sarebbero anche loro qui a testimoniare tutta questa cosa. L'ultima questione è appunto per educativa. non c'è una dimensione, eh, ovviamente il progetto educativo sui figli nasce e cresce in famiglia, è il fondamento del progetto educativo, si completa la dimensione scolastica, ma non c'è dubbio che la dimensione sportiva possa rappresentare per il fatto educativo un punto fondamentale per cui i nostri istruttori, i nostri dirigenti sportivi sono anzitutto educatori e questa è una cosa che in questa città si vede tanto, che ha tante società sportive, tante realtà e quando... Noi vediamo un pulmino come il vostro, come i vostri, delle macchine che partono sabato e domenica in giro per la regione e per l'Italia, portano bambini e bambine, ragazze e ragazze a fare delle gare, come tutte le sere che si apre un campo sportivo, una palestra come quella diciamo così, di Piazza Salonarola o di de, de, de, de, diciamo, quelle in cui avete lavorato di più. E noi siamo contenti perché in quel momento lì c'è una città intera che cresce, c'è un cuore pulsante di tanti ragazzi che diventano donne e uomini. E tutto questo, grazie questo Colgo la palla al balzo, non mi preparo mai eh, le presentazioni perché mi piace un po' vivere sul momento e colgo proprio la palla, l'aggancio del pulmino. Il titolo del libro è lo spadone della palla a volo che come avete capito potrebbe essere anche un personaggio no? non, per, non per forza legato all'esperienza di una singola famiglia ma sicuramente c'è un elemento in questo libro eh, che è riconoscibilissimo ed è il pulmino e infatti questo libro è, noi abbiamo definito insieme all'autore Carlo Dallaglio eh, un viaggio in pulmino dai campi eh, immolesi ai eh, successi internazionali perché questo pulmino, eh, poi c'è un aneddoto che dopo eh, avremo modo di, eh, di sentire questo pulmino eh, ha attraversato eh, generazioni, questi pulmini poi non anticipo altro perché ci sarà modo eh, di, eh, di, sen di sentirlo in seguito. Io adesso ho il piacere di, eh, di chiedere um, alla professoressa alla dottoressa eh, di Rincettizioni che ci legge eh, alcuni passaggi di questa parte iniziale del libro di cui abbiamo parlato, di questa storia fra Francesco e Anna che poi si svilupperà nel libro. E, e anche Alessandro Ferrelli, scusate, la dimenticanza che fa naturalmente la parte maschile. Buona scuola. Perseveranza, umiltà, tenacia, la formula vincente del fondatore e promotore Francesco Spadolino. La fatica, il sacrificio e la serietà nel lavoro hanno accompagnato l'adolescenza e la prima gioventù di Francesco determinandone le caratteristiche principali del suo carattere forte, deciso e onesto. Nel pieno delle forze e dell'entusiasmo dei vent'anni, Francesco fu molto attivo nel mondo cattolico e molese, senza disdegnare l'impegno politico, che lo vide in prima linea nella democrazia cristiana locale. Sono palesi le differenze del modello di vita rispetto alla quotidianità odierna, anche secondo Raffaele Benni. A quei tempi non avevamo niente, ma niente davvero, però potevamo contare su un ricco patrimonio di relazioni con i nostri coetanei che ci permetteva di essere protagonisti veri della vita politica parrocchiale e sociale, ed era molto importante. Sottolinea ancora Benni, Francesco ha avuto sempre qualche ruolo in azione cattolica, di cui era una figura di spicco nell'ambiente della Chiesa e della politica, ma soprattutto nella vita quotidiana, dove si è sempre dimostrato molto generoso e intraprendente, qualità che ha saputo sfruttare quando, egli, quando gli scattò la scintilla della pallavolo. In quel mondo ha saputo trasmettere un sistema educativo e formativo, ancora prima che sportivo, divenuto un esempio in Italia per diversi decenni. Società Liberta Sky, Anna Maria Loreto Spadone. Io, sposandomi ho sposato la Pallavolo commenta emozionata e divertita Anna Maria. Poi tutto cominciò. Mi ricordo perfettamente quel periodo. Anna Maria si emoziona ancora, quasi 50 anni dopo, si avvicinava alle feste natalizie del 1972 alcune mie amiche avevano cominciato a partecipare ai corsi di pallavolo in parrocchia a San Prospero e mi parlavano parecchio di Francesco Spadoni un ragazzo vigoloso attraente e molto entusiasta verso questo sport a me completamente sconosciuto fino ad allora. io non persi tempo e mi buttai non appena lo vide arrivare quella sera attorniato dalle mie amiche. Per colpire la sua attenzione trovai la scusa di discutere con lui su un problema che ritenevo importante, ovvero sul fatto che la sua attività di pallavolo stava allontanando molte ragazze dall'impegno in parrocchia. Lui non si tirò indietro e ne parlava a lui. Tra il 1973 e il 1974 il rapporto tra Anna Maria e Francesco ebbe un crescendo emozionale fatto di scelte di vita e di nuove responsabilità. In un anno ci siamo conosciuti, innamorati, fidanzati, sposati e abbiamo messo in cantiere il nostro primo figlio cristiano Nato esattamente nove mesi e dieci giorni dopo, il nostro sì. Diciamo che non abbiamo perso tempo, sottolinea Anna Maria con un pizzico di orgoglio. Vedete, eh, adesso dirlo io, chiaramente è difficile, ma ci provo, eh, senza emozionarmi, è una storia, spero che possa essere diciamo, condivisa da molti, no? come, come percorso di vita. Percorso che, come le, continuiamo a leggere nelle pagine, se, eh, se questa storia, vero, Carlo, che, eh, che nasce e cresce in ambito parrocchiale, nel campetto, nei campi di, di Imola, nel campetto di San Prospero, poi cresce diventa, eh, fa lavoro, e diventa eh, pallavolo. Mm. Lo sport quindi è un momento centrale eh, di, eh, del secondo capitolo. Eh, io ne approfitto insomma che è appena arrivato per, eh, per chiedere un saluto al sindaco eh, dottor Marco Pagneri che ha la delega allo sport a e la per la Buonasera a tutti, poi so che è intervenuto anche il vice sindaco, quindi voglio dire siamo qui per ascoltare e per sentire quello che ha rappresentato la figura di Francesco e, e soprattutto la quello che è nato da lì a poco nella CLAI, quindi penso che questo sia un punto di riferimento molto importante per tutti noi, ma anche per la nostra città, perché lo sport è vita, lo sport è un momento d'incontro, ma è anche il modo per vivere lo spirito di comunità, quindi anche vivere quei valori che nello sport si trovano, quindi fare squadra, giocare a pallavolo, in questo caso nella pallavolo, insomma, è una cosa sicuramente molto sentita e penso che anche i traguardi che si sono poi raggiunti dopo e la, e la solidità anche dalla società che poi prosegue che trova anche partner importanti in città che la sostengono serve anche proprio come riferimento, quindi io penso che tutto quello che è stato costruito da lui, anche dal suo impegno ma anche dalla sua dedizione, nei momenti più facili, nei momenti più difficili ma anche proprio mettendo al centro quello che è il valore dello sport. Lo sport, appunto, dicevo, prima è vita e quindi è il momento anche un motore di, di, di, di gioia e anche di, di aggregare. Penso che anche nello sport femminile, ma anche maschile o in, altri, in tutte le discipline è sicuramente un punto di incontro. Sono tantissimi gli che fanno sport e abbiamo anche tante eccellenze nello sport e la CLI rappresenta una nostra eccellenza al territorio. Quindi eh, io voglio dire grazie alla famiglia Spadoni, grazie anche per questa pubblicazione che come amministrazione abbiamo accolto in maniera larga, c'è una, diciamo, una prefazione, una postazione, quindi ci siamo messi a disposizione in maniera larga ecco da questo punto di vista perché abbiamo riconosciuto nel valore dello sport nella pallavolo e anche in quello che è un messaggio di insieme di squadra, che è proprio questo. E la pallavolo secondo me, a differenza di anche altri sport ci insegna proprio a passarsi la palla, a giocare, poi ovviamente qui c'è anche più esperto di me, però ecco penso che sicuramente questo è un valore molto importante, quindi vi ringrazio tutti e auguro ancora buona sera. Se la mamma era pallavolista non ha trasferito tutto a un figlio che fa, fa altro, però, voglio dire, dal punto di vista dello sport, penso che possiamo rappresentare tutti un punto di riferimento. Ecco, insieme ad altri che sono qui presenti, hanno condiviso quel valore anche, e quel giocare insieme della pallavolista. Quindi, lo ricordo, sono anni che ricordo molto bene. La palla la neanche se eh, io, per fortuna non è nato, quindi non sono troppo responsabile non su no. nel libro non mi pare che ci sia scritto ho letto alcuni capitoli forse nella legge veloce non avevo, questo non l'avevo volutamente letto, ma non c'era scritto ma al di là di questa parentesi anche se vogliamo simpatica si infatti rappresenta un po' quello dello sport però dopo quando torno a casa riporterò questo <ride> grazie Gra grazie mille Procediamo spediti, questo è, eh, potremmo definire come scriviamo con Carlo Dall'Agli in alcuni punti del libro, si procede punto a punto, io ho preso la palla autografata dalle ragazze per i 50 anni di vita della società sportiva eh, Pallavolo Imola, prima Libertà Sclay, oggi CSI Clay Imola, per cui passo velocemente la palla per un saluto a. Eh, eh, Presidente del Comitato FIPA eh, provinciale di Bologna, Alessandro Baldini e successivamente a Raffaele Costagliola che ha eh, impersonato un po' il cammino e anche il passaggio dall'esperienza eh, de, della famiglia Spadoni fino all'esperienza riuscitissima e ancora ai massimi successi della CSI Claimola. Buonasera a tutti. Allora, eh, come, più che come Presidente sono qua. Eh, presentare un po' le società bolognesi, perché da Bologna eh, il, il Francesco Spadoni è sempre stato visto come un esempio da seguire, perché è sempre stato il nostro avversario numero uno. E, e, e sono state, ovviamente io posso fare solo una parentesi, cioè raccontarvi aneddoti sportivi sono un uomo che viene dallo sport, io ero dirigente della Polisportiva Pontevecchio di Bologna, eh, per 15 anni lo sono stato, per 15 anni abbiamo preso mazzate da Spadoni e da, da Claid Dimola. Eh, ricordo solo, ovviamente l'unica vittoria che come Polisportiva Pontevecchio siamo riusciti a ottenere, se ti ricordi c'eri anche tu, eh, a, a Marina Romea fu un caso, fu un caso perché tirava vento, <ride> però insomma... Eh, devo dire che i, i ricordi sono assolutamente piacevoli perché è stato un esempio e vi posso dire che con la sua perseveranza, la disciplina che aveva, ehm, la serietà che portava nel, nel, nel, nel gestire anche le situazioni di gioco, insomma, eh, le ragazze abbiamo preso veramente, la Polisportiva Ponte Vecchio ha voluto prendere eh, come esempio. Eh, queste, queste, queste cose per, per, per crescere e, siamo cre e sono cresciuti. Siamo perché sono solo sei mesi che sono presidente della, del, del comitato territoriale. Ora allora mi devo ancora abituare. E mi sento ancora un pochino: Ponte Vecchio dov dovrà passarmi, però insomma, il in passato resta, i ricordi restano e sono solo piacevoli, i ricordi di Spadoni di Immo. Buonasera a tutti è un po' complicato eh? parlare così, anche perché sono abbastanza emozionato stasera, anche vedendo Anna dopo un sacco di tempo. Niente, io eh, intanto porto il saluto del Centro Sportivo del CSI di Imola e eh, ovviamente della CSI Claimola. Eh, eh, io devo solo personalmente ringraziare la famiglia Spadoni perché veramente sono stati per me un esempio un esempio di come ehm, sia umanamente che sportivamente si porta avanti un progetto e io poi dicevo sempre Francesco Anna, Francesco Anna per me non esisteva solo Francesco o solo Anna, non esiste perché ehm, sono stati assolutamente ehm, l'uno per l'altro e quindi è così ho tantissimi ricordi tan ma proprio tanti, tant'è che mi era stato anche chiesto di scrivere qualcosa e l'esperimento è fallito miseramente perché tutte le volte che mi metteva a scrivere devo essere sincero, mi commuovevo e quindi ho detto ma no, lascia stare, ascolterò e leggerò quindi intanto vi faccio i complimenti per il libro perché è veramente bello l'ho letto tutto gonfiato fiato e sì, si citava un po' il passaggio definiamolo generazionale e io che venivo dal che sono tuttora un dirigente sportivo, principalmente del calcio. Eh, io seguivo la, la pallavolo perché chiaramente c'erano i miei figli, un po' come tutti. E questi due signori hanno deciso un giorno che io forse ero la persona giusta per portare avanti le loro idee. E io, come un pazzo, ho accettato. E da lì è nato tutto. I primi anni sono stati bellissimi perché sicuramente loro hanno mi hanno dato una grandissima mano Francesco in palestra Anna con tutti i suoi consigli poi chiaramente eh, la vita porta molto spesso a percorrere altre strade però il cuore è sempre stato lì lo posso dire con, con certezza e anche stasera quando ci siamo incontrati è stato molto, molto bello molto emozionante e io mh, veramente credo che la famiglia, la famiglia Spadoni rappresenta un esempio qui a Imola, non solo a Imola, di come proprio essere uniti e di come eh, portare avanti un progetto, perché di progetto si tratta. cioè Le famose bambine di Anna sono qui stasera, quindi eh, voglio dire, eh, sono veramente il punto di riferimento per chi a Imola vuole iniziare a fare eh, dello sport perché. Eh, loro avevano proprio anno, perché io dico anno giustamente, eh, hanno tutte le caratteristiche, tutti i valori eh, giusti la famiglia, la passione, cioè, ma figurate di Francesco Spadoni in capo, io ho tanti anetodi dai cazzotti in testa perché non aveva più i capelli, vedi, eh, dato che vinceva tutte le partite, Baldini, Spadoni, quindi, no, scherzo, è un amico carissimo e allora quelle poche che perdeva, lui non potendo tirarsi i capelli si dava dei gran cazzotti in testa. Noi ve lo fermavamo da dietro. Eh, oppure tipo Torneo Internazionale di Rovereto dove lui in quel periodo era un po' a dieta e allora scriveva tutto in un libro. Poi a fine pasto, dopo aver mangiato tutto, si alzava, andava al dalle delle ragazze. Ma non avete mangiato! Ma come mai? Vabbè, ci penso io e faceva, raccattava tutto, poi andavamo in albergo, tornavamo su eh ma dove dimagrire. <ride> tante tante aneddoti, tante esperienze. E... Clai, cosa dire? Quando diciamo Clay, diciamo tutto. L'ultima cosa che, voglio, che ricordo è ad esempio: non c'era roveretto senza salame. Giusto? Eh, adesso lo raccontiamo. Vi ringrazio, scusate se sono stato lungo, sono molto emozionato. Grazie ancora per questa serata. Poi parliamo sicuramente di Clay, procedo spedito, avevo detto punto su punto. Eh, mi fa piacere anche che ci sia anche qualche aneddoto simpatico così, però se no sembra una santificazione, insomma invece noi ci teniamo, come ha detto il papà all'inizio, che sia un libro per i ragazzi, per gli altri umani. Certamente è una biografia, però la capacità anche che ha avuto Carlo di raccogliere questi aneddoti, di raccontarli. Eh, poi lo ascoltiamo adesso velocemente in due brani, prima abbiamo parlato della storia d'amore, adesso parliamo della storia della pallavolo. Buon ascolto! E così volò la Clai. Per raccontare Spadoni ci vorrebbe un libro, esordisce Deborah Florio. Tutto ebbe inizio nel 1987 con la prima partecipazione della Libertas Clai alle finali nazionali di un campionato FIPAV, nello specifico di Super Mini Volley a Cuneo. Gli allenatori Francesco Spadoni, e Anna Maria Dal Pozzo guidarono Lucia Cenni, Sara Berti, Silvia Della Rupe e Samantha Saldi a muovere i primi passi in campo nazionale. Solo un anno più tardi, nell'estate dell'88, in mezzo ai sassi di Matera, la Liberta Sky conquistò il primo storico titolo italiano di Super Mini Volley senza perdere mai nemmeno un set durante tutta la settimana di competizione. Francesco Spadoni guidò Anna Maria Lanzoni, Deborah Florio, Lucia Cenni, Sara Berti e Elvira Geraci. Fu il primo trionfo tricolore per la libertà Klein. Scelsi di fare un corso di pallavolo alla Libertasklai a settembre, ricorda Deborah. Nell'estate dell'anno successivo mi ritrovai campionessa italiana di Super Mini Volley. Era il 1988 e il mio rapporto d'amore con la pallavolo incominciò così, grazie a Spadone. Negli anni successivi giunsero pure i successi nella stessa categoria del Super Mini Volley a Piedi Cadore, Rimini. Novara, Teramo Roseto degli Abruzzi Marsala, Riccione Nubbio e Sondrio. oltre ai campionati ufficiali a livello italiano le squadre giovanili della Libertas Clay si mesero in mostra anche in diverse manifestazioni come il torneo di Grenoble del 97, 99 e 2000 e poi la B2 è eh già con l'aiuto di Mauro Monti la nostra squadra, al di fuori di ogni rosa aspettativa, vince il campionato e conquista la promozione. Francesco dalla panchina ad ogni punto si alzava con le mani in alto, mentre Anna dalle gradinate ci riempiva di applausi e tifo. Mauro Monti fu l'artefice tecnico di quella cavalcata, di quell'emozionante cammino verso la serie B vivendo in prima linea un'ascesa che segnò la storia della Libertas-Clai. Bene, allora avete capito che questo pulmino eh, ha viaggiato tanto, no? L'avete sentito nelle parole. E c'è una cosa che ha accompagnato eh, questo pulmino è la Clai per questi 50 e oltre anni. Eh, eh, un, un, un, se fosse un uomo si direbbe omen oh omen, no, no. Invece in questo caso è un'azienda e io ho il piacere di, di chiedere un saluto al presidente della cooperativa Clai Salumi e professor Giovanni Bezzini. Buonasera a tutti. Penso che all'inizio fosse un bad for. È giusto? È un bad for. Prima ancora uno sbaglio, però ricordo un bel rosso, ecco allora, ricordo, ricordo molto bene. Buonasera a tutti, e saluto Anna, saluto Francesco, è stato detto molto bene, Anna e Francesco, perché la, la storia della pallavolo, io penso si possa dire senza ombra di dubbio, a Imola l'hanno fatta loro l'ha fatta Francesco Spadoni questa è una bellissima storia è la storia di un uomo e una donna che hanno fatto della, della propria vita un dono perché questa è la sostanza perché eh, quello che penso che sia il tratto caratteristico di Francesco sia questa passione educativa questa, ancora prima della passione per la pallavolo, c'era una passione per che quelle giovani ragazze che lui vedeva e incontrava intorno a sé avessero un sostegno, un aiuto a crescere. E allora la pallavolo diventa un mezzo per trasmettere questo desiderio di che è in tutti noi, no? e, e quel soffio di vita. Che ci viene dall'educazione della Chiesa, perché la Chiesa entra molto dentro questa storia. Entra nella vita parrocchiale, ma entra anche nella dimensione sociale della testimonianza dei cattolici democratici. Ecco, questa è la storia di una grande passione educativa che oggi ha ancora più significato per noi, significato dentro la Clai di oggi. Dico la CLAI della pallavolo, CSI CLAI, ma dentro anche la storia della cooperativa lavoratori agricoli Molesi, quella che produce carni e salumi. Dentro questa dimensione, perché Francesco Spadone è stato uno dei fondatori della cooperativa, è stato un amministratore, è stato impegnato direttamente nella cooperativa. Oggi c'è Carlo, uno dei. Figli di Anna e di Francesco, che ancora è socio della cooperativa. Ecco, dentro questa storia c'è la storia veramente di non solo della pallavolo, ma la storia di una città. E loro, allora rendiamoci anche conto, mi diceva proprio una de, delle dirigenti della Censiclare di oggi, di quanto oggi, dopo il lockdown, nelle ragazze nei ragazzi nei nostri figli o nipoti ci sia ancora più forte quell'esigenza alla quale loro hanno dato una risposta e allora a tutti i livelli lavoriamo perché ci sia un'altra nuova eh, rinascita di attenzione nei confronti dei nostri giovani grazie alla pallavolo la pallavolo è molto importante perché lo sport è importante ma è soprattutto state Importante quelle parole, la gioia di vivere insieme lo sport. Grazie. Allora, eh, questo, questo pulmino parte dai campi agricoli, eh, dalla, dalla tradizione, dalla storia anche della cooperativa CLAI, eh, finisce di eh, lavorare in campi, poi toglie le padelle di pesca e mette le padelle di bambini, non le padelle di bambini, <ride> Ok, e porta le bambine a fare lavoro. Questo è il racconto, no? Eh, questo è quello che, che Carlo ha raccolto nella testimonianza di voi eh, e che ha cucito nelle pagine del libro. Ma c'è anche qualcosa di estremamente, eh, passatemi il termine, eh, tecnologico eh, in questa eh, pubblicazione che abbiamo fatto. Eh, e c'è un'esperienza, una tradizione in qualche modo eh, manageriale che eh, abbiamo carpito dall'esperienza delle persone che sono state coinvolte eh, possiamo dire che è un libro transmediale cioè, voi vedrete negli ultimi capitoli dei codici che si inquadrano con il vostro cellulare e smartphone e questi vi permettono di accedere a contenuti eh, sempre aggiornati sul web, anzi, c'è anche un, una pagina che è raggiungibile solo ed esclusivamente a partire dal libro. E quindi vedete come eh, dalla, dalla tradizione, è vero, la classe 2, tradizione e innovazione, se ricordo bene, anche questo libro è emerso questo aspetto. E, mi fermo qui, eh, ma eh, avrei piacere, Augusto, che eh, raccontassi la tua di esperienza che da allenatore, poi diventa manager, tutto in questo, diciamo, incastonato in questo quadro. Grazie, grazie a Buonasera a tutti. Eh, sì, eh, a me piacerebbe dire qualcosa di, che non c'è nel libro, ma che riguarda soprattutto l'amico Francesco, perché io ho imparato molto, eravamo due persone molto competitive e avevamo anche il tennis in comune come passione e la, la unione di, di questa passione per la competizione, per il miglioramento, eh, mi ha seguito un po' tutta la vita io eh, per quanto mi sia impegnato moltissimo ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. E la cosa sorprendente è che questo progetto di, che leggerete nel libro, che viene descritto, queste testimonianze, furono fatte con una grandissima leggerezza, con un grandissimo... Ehm, senza dare peso a questi grandi valori. Io nel libro ho cercato di rappresentare, riflettendo un po' quello che ho, imparato che mi ha servito anche nella gestione delle persone e nel posto di lavoro, nella mia carriera, nel mio lavoro, nella mia vita successiva. E mi è servito veramente moltissimo e soprattutto eh, il tipo, il modo che aveva Francesco di, di discutere, di, non sempre tutto andava bene, delle volte non eravamo neanche d'accordo su certe cose, ma io Ancora lo ritengo per me una persona di riferimento, un, un amico vero. E vi eh, racconto questo: poi vi saluto, eh, a parte le cose che ho scritto nel libro, che sono veramente di successi, davvero, e anche il paragone con Mask and Club, che è, che è una società leggendaria come Barcellona però ehm, Francesco è venuto a trovarmi più volte nei posti di lavoro che ho ricoperto e, e dovete sapere per chi frequenta i campi di palavolo io avevo una vera e propria fissazione per la zona cima per cui per me quello era il punto più eh, interessante ecco. e tutte le volte che Francesco e Anna sono venuto a trovarmi nelle aziende nelle... Francesco ancora mi ha ricordato questa fissazione che io avevo e cercando sempre di lucrare il massimo possibile dallo sfruttamento di questa prova 5 quindi, eh, quindi niente, vi ringrazio molto è stato un piacere, è davvero un piacere essere qui salutatemi tanto Francesco e, e spero di vederlo presto ecco, grazie a tutti, grazie a tutti. Per chi, per chi non lo conoscesse, è già dirigente di in, in, in imprese industriali, sacche, con anni, ma soprattutto uno dei primi allenatori. Poi troverete una bellissima foto sua con le atlete al centro del libro eh, che ha portato ai successi della, della Pallavolo. Eh, lascerei dunque spazio al libro, alle parole di questo, eh, chiamiamolo così, allora passaggio di testimone, no? eh, questo percorso che fa questo pulmino fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Il passaggio del testimone. Mario Sangiorgi, uno dei principali coaci della storia immolese, ritiene che il salto di qualità organizzativa sia coinciso con l'entrata le in scena di anni venti. La società diventò più strutturata, la base si allargò e Francesco poté dedicare più liberamente al lavoro in palestra notendo risultati che portarono la clai alla ribalta nazionale tra le società più forti della prima fascia giovanile. Con un po' di inevitabile amarezza, a cavallo del nuovo secolo, Francesco e Anna capirono che il tempo dei dirigenti storici, appassionati, volontari era finito e che bisognava sfruttare l'entusiasmo dei genitori più appassionati Consentendo così alla Clai di sopravvivere e di crescere, anche quando la loro salute, non certo l'entusiasmo, li costrinse a ridurre il loro impegno. Il simbolo di questa eredità è proprio il pulmino. Lo chiamavano l'uomo col pulmino. Il fulgone era l'emblema di Francesco, non solo il mezzo di trasporto. In origine fu il Volkswagen verde, poi negli anni 80-90 un Bedford rosso, infine il Fiat Ducato bianco, i colori dello scudetto, i colori della Libertas, i colori della bandiera. Alle di domenica sera Spadoni toglieva i sedili per caricare le, le casse di pesche per portare al mercato notturno Il sabato mattina vi sistemava i sedili al loro posto per accompagnare le ragazze in palestra. A volte non c'era il tempo e le gala, le sedi alla meno peggio e le più fortunate, si fa per dire, stavano davanti. Al suo interno d'estate era caldo tropicale ed inverno si ghiacciava. Il riscaldamento era un'opzione. Ma il pummino non si fermava mai. Nel 2001 venne consegnata a Francesco Spadoni il riconoscimento Una vita per lo sport, premio alla carriera per chi ha dedicato la propria vita allo sport, quale strumento di socialità e ed di educazione. In seguito, Spadoni riceverà anche la medaglia d'argento per la lunga e onorata carriera. Sui campi di gioco di tutta Italia, Francesco era conosciuto come Babbo Natale. Mangio Fuoco, Capitan Fingus, Gigante Buono e tanti altri soprannomi. Ma Imola è d'intorno, non è altri che lo spadone della Pallavolo, e lo sarà per sempre. A questo punto non posso che, eh, mi riservo un saluto finale con l'amico Don Gianni, ma a questo punto prima di chiudere eh, ovviamente eh, voglio far due chiacchiere con Carlo Dallaglio, l'autore del libro. Eh, non a caso eh, lui è stato qui di fianco a me in silenzio, perché questo veramente ragazzi è stato l'approccio che questo giornalista sportivo che sicuramente conoscete perché mangia pane e sport eh, da quando lo conosco io, quindi sostanzialmente una quarantina d'anni, ha avuto questo atteggiamento di grande intimità a dispetto se mi concedi la battuta della eh, considerevole stazza quindi in punta di piedi è entrato faccio anche una battuta per farvi sorridere ma è entrato veramente eh, in questa storia con rispetto per le testimonianze e eh, eh, con una scrittura come ha detto eh, dove Giuseppe Marani che è uno fra i primi insomma, che ci ha fatto questa testimonianza estremamente veloce come veramente una partita a pallavolo una telecronaca. per cui io ti ringrazio eh, per questa eh, e' questo libro che è uscito dalle, dalle tue mani dei tuoi pensieri e eh, ti chiedo insomma, di raccontare come è stata per te questa esperienza di salutare gli amici prima di sanno Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto è un grande piacere essere qua ovviamente al coronamento di un lavoro di quasi due anni. Eh, ci tengo prima di tutto, non per piaggeria, ma eh, voglio fare un grande applauso e vi chiederei anche di farlo a Luca Spadoni per l'idea che questo Perché tutto è nato eh, da un suo messaggio, avrei quest'idea e io gli ho detto io ci sto perché è una grande idea. Ringrazio anche Cristiano, chiaramente. Eh, Carlo, per una nuova felice, eh, che salutiamo perché eh, come abbiamo avuto modo anche di scrivere eh, sono i, i figli quelli che hanno supportato e anche sopportato eh, tutta l'attività eh, familiare e della pallavolo. Eh, sono stato un grande sostegno per i loro genitori, io chiaramente questo libro sono riuscito a scriverlo perché ha una conoscenza. Uh, molto profonda sia della famiglia che dell'attività che hanno fatto perché ci conosciamo tutti da non so neanche più quanti anni e eh, l'ho vissuto da molto dentro e quindi so benissimo tutta la fatica che hanno fatto Anna e Francesco che è, è quasi indescrivibile perché eh, ognuno di noi ha visto una parte del loro lavoro e con questo libro spero di aver reso un po' l'idea, spero che abbiamo reso un po' l'idea del tutto il complesso del lavoro che hanno fatto, della loro storia, che hanno unito insieme per fare un grande progetto che è sportivo, ma appunto non solo, umano e di valori. Quindi innanzitutto ringrazio Anna e Francesco per l'esempio che hanno dato e per quello che sono stati per la città di Imola. Per, fare questo, questo, per scrivere questo libro, eh, la cosa più bella è stato Innanzitutto parlare con Anna dopo tantissimi anni, eh, quando io ero ancora ragazzino, lei era, era già Anna Spadoni, quindi era già un, un monumento di Imola. Eh, ho vissuto tutta questa storia. Mi ha raccontato con un un'emozione che traspariva e che purtroppo non ho registrato, ma la tengo molto preziosa perché era proprio emozionata nel raccontare. I giorni della festa prima di Natale, delle, delle, quando si sono conosciuti, proprio quasi dettagliato. Chiaramente abbiamo fatto un po' un riassunto, se no scrivamo un libro solo <ride> di quel periodo, ma è stato molto dettagliato, molto bello, perché era proprio sentito eh, e tutta la storia poi che c'è stata anche dopo. Eh, e grazie a questo ho avuto anche la possibilità di conoscere e di riscoprire alcuni, alcune persone che a Imola sono persone famosissime, ma io personalmente ne conosciuto, come ad esempio eh, Augusto, come Bettini, che ho riscoperto dopo anni, ho ritrovato molto volentieri dopo anni, Adelmo eh, Lanzoni, per esempio, eh, ma soprattutto tutte le ragazze che ci sono state, tra virgolette, a, a dare un pezzo del loro ricordo con Testimonianze, chi anche solo poche battute, chi invece ha fatto un vero e proprio ricordo bello intenso con tanti episodi, tante, eh, sì, tanti aneddoti e che sono qua, che vedo con piacere anche questa sera che sono qua. Quindi vuol dire che è una cosa che non è solo di facciata, ma è una cosa molto sentita. È stato bello ritrovare tutte queste persone, scoprire che Anna e Francesca hanno lasciato. Qualcosa di profondo in tutti loro, anche perché sono 15 anni che non fate più attività, 10 anni che non fanno più attività, siamo ancora qua a parlare di queste cose, di questi, di questi aneddoti, di queste cose, quindi vuol dire che è un segno bello profondo, una traccia molto profonda, quello che avete lasciato, quindi questo eh, non è un libro... Tanto per, è proprio un pezzo di storia di Imola e dintorni, di perché quel pulmino arrivava anche a Mordano per dire, che è una zona molto importante del, del nostro circondario e che quindi vuol dire che macinava, macinava dei chilometri, oltre che l'Europa, passava anche da Mordano, che secondo me è importante. E, e anche grazie a questo sono riusciti a scrivere. Chiaramente il libro è intriso di amicizia, nel senso che ovviamente non è, eh, cioè, è, è molto sentito. Eh, non saprei più cosa dire perché eh, vi lascio, è eh, finito il tempo. Grazie mille di essere venuti questa sera. D'altra parte, io parlare non sono un granché, credo di essere un po' meglio a scrivere e quindi se volete conoscermi un po' meglio la possibilità di leggere il libro. Grazie mille. È una, è una godura sentire un parlare ma qui si trattiene ma eh, io voglio essere anche eh, sono un informatico del resto quindi voglio essere anche preciso eh, sui tempi sono, mancano 5 minuti alla chiusura a proposito di informatico eh, abbiamo detto appunto che è un libro transmediale che collega il cartaceo all'online e eh, voglio ringraziare la, la mia azienda Infoisi eh, eh, qui rappresentata da eh, Claudia Camalzi, amministratore delegato eh, che ha sponsorizzato la parte diciamo, online eh, di questo progetto per cui vi invito a... non potevo non tenere diciamo, a, a questo aspetto e invece lui scoprirete quanto invece la scrittura fa parte del suo bagaglio proprio di vita. E avevo detto eh, in chiusura, ho fatto di tutto per fare una serata che non fosse eh, sulla mia famiglia, non so se ci sono riuscito, eh, allora tanto vale che non ci sono riuscito che faccio anche questa chiosa qui, siamo eh, nel chiostro eh, del convento dell'Osservanza eh, Dicono, poi Don Antonello mi sembra che non sbagliamo, che 700-800 eh, anni fa è passato di qua proprio fra San Francesco. Eh, quindi un altro, eh, Porta un nome questo Francesco Spadoni eh, piuttosto importante. Eh, il convento ci ospita, c'è una ONUS che si chiama Restauro Servanza che eh, sta gestendo tutta la ristrutturazione di questo preziosissimo e incredibile eh, manufatto e patrimonio della nostra città. Potete godere delle lunette restaurate di recente e quindi se avrete piacere di acquistare il libro questa sera, parte dei proventi verrà anche devoluto per il restauro dell'osservanza. Ma questo aggancio con San Francesco, ecco Gianni se eh, hai piacere di venire qua, Don Gianni Regoli è stato eh, incaricato proprio dalla da sua eccellenza signor Mosciatti a, mh, a farci un saluto eh, perché è stato l'assistente spirituale della Pallavolo Clive per tantissimo tempo. Quindi il ricordo diciamo, che c'è dentro questo libro è proprio di valori cristiani che noi speriamo di aver, di, di, speriamo di aver dato giuste testimonianze. Dopo il saluto di, di Don Gianni, eh, come se avete piacere appunto potete eh, acquistare il libro e fare l'offerta per il convento e eh, c'è una sorpresa finale, una canzone che verrà suonata da, dagli amici Alessandro e Berenice, eh, che non vi spiego com'è collegata al libro, auspico che voi possiate curiosare con il QR Code con lo smartphone per scoprire il legame che c'è con questa can canzone francescana nel convento. Francescano eh, a chiosa di questa bella serata che eh, abbiamo passato assieme. Da parte mia è tutto, grazie Gianni di tutto il saluto Io ho già sentito tutto quello che avete detto, potrei non aggiungere niente, però due cose semplicissime le voglio dire. Eh, si è parlato di educazione, si è parlato di sport, si è parlato eh, di questo vorrei aggiungere grazie adesso eh, Luca eh, che eh, io sono stato coinvolto da Anna ma d'accordo ovviamente con Francesco eh, a, a fare abbiamo cominciato con una chiacchierata nella settimana santa in palestra non hanno fatto l'allenamento perché l'educazione delle persone comprende anche l'interiorità e quindi e abbiamo cominciato a fare la chiacchierata dove non dovevo fare la predica Anna me l'ha detto più di una volta ho cercato di non farla, spero che le ragazze che c'erano allora abbiano capito che non facevo prediche ma proponevo così obiettivi e domande per cui venivano a fare loro le loro domande o anche le eh, loro osservazioni e per un, anno, per un anno, due, due, tre anni non mi ricordo più abbiamo fatto per un po' l'abbiamo fatto così poi dopo si è passata alla Messa di Pasqua a fare la Pasqua della testa con loro, la dico più sottovoce che c'è anche il vicisindaco che così sente, io sarei contento, visto che sono ancora responsabile della portorale dello sport per la diocesi, ecco perché io riesco a qua a soltarvi anche noi suo, eh, se quando c'è qualche attività dello sport intanto il in comune me lo dice così provo di esserci, ovviamente che, non sia, che sia compatibile con il dare delle mie messe, ma l'altra cosa è proprio... Mh, se riuscissimo a ripensarci adesso che siamo a settembre a fare una Pasqua della Tieta per le società, per le realtà sportive che ci sono qua. A me piacerebbe tanto. Ne avevo già parlato con un sor Girelli tre anni fa, dopo, eh, dopo le ha annunciato la oggi eccetera. Poi è arrivato il Covid, abbiamo fatto il resto, però a me piacerebbe tanto. Lo butto lì. L'ultima cosa che dico velocissima hanno conosciuto un po' dopo. Ma prima ho conosciuto Francesco, ero grande così avevo 9 anni, 10 anni, perché col mio papà facevo faceva il salto andavo a casa degli spadoni, i fratelli eccetera e quando lui andava a provare i vestiti me li portava io ho conosciuto Francesco lì, Francesco, Paolo, Maria e tutti gli altri non sto a fare tutti noi perché è un elenco lungo ecco, lì è cominciata la mia amicizia con Francesco poi è arrivata Anna e l'amicizia si era doppiata mi diceva era di finitore e mi fermò ecco, io vi ringrazio per avermi ascoltato ma io volevo sottolineare che in tutti questi aspetti la persona è nella sua totalità e mi permetto di accennare, proprio a conclusione una cosa che il Papa ha detto ma è del, ogni tanto, per il deciso sportivo lo sanno che ogni tanto tiro fuori i papi da, da più di un di qua però, eh, se lo sanno eh, però Papa Francesco sarà fra due anni fa eh, mi sembra due o tre anni fa che ha detto una cosa che dobbiamo ricordarci tutti in qualsiasi ambito di sport, ma non solo di sport che i nostri avversari nello sport permettetemi nella politica dappertutto, sono i nostri fratelli e sorelle con cui dobbiamo dialogare, possiamo anche non essere d'accordo, perché le idee sono diverse però l'importante è che ci rispettiamo da fratelli e sorelle, perché questo è ciò che Cristo ci ha detto e allora se la nostra umanità si arricchisse di relazioni vere, questo diventa veramente un ruolo educativo che gli adulti hanno a partire dalla famiglia, a partire da tutte le realtà, fino ad arrivare alla quotidianità. Anche i nostri ragazzi, i nostri bambini, le loro bambine che adesso sono cresciute, continueranno ad avere queste relazioni vere, limpide e chiare. tengo a sottolineare come... Parlando di Mordano, Don Gianni è stato per tantissimi anni il eh, di Mordano, quindi, esatto. quindi è colpa sua se sono diventata. Eh, in saluto, faccio un saluto velocissimo, e vorrei ringraziare per il supporto e per la sopportazione alla mia famiglia, da Patrizia e tutti gli altri, perché hanno sopportato un po' questi due anni di lavoro a parte mia che sia stato un pesante, più del mio peso. Mentre le note della chitarra iniziano in sottofondo a sottolineare la conclusione di questa serata, c'è una signora qua davanti che ha piacere di farvi un saluto. E tutto, a parte il grazie a Carlo e a Luca e a tutti il resto della famiglia, e volevo ringraziare tutti per la vostra presenza. Eh, anche quelli che non ci sono che hanno comunicato, che insomma, qualcuno ha già visto il libro, sono molto contenta. Alcune cose, brevi, brevi: il lavoro, che eh, i figli che hanno sopportato e supportato. Sapete quante piadine con la Nutella hanno mangiato la sera dopo l'allenamento? <ride> Cena. La cena si preparava in macchina e i compiti fatti in palestra Savonarola, in palestra Pedagna, in palestra Via Volta, i compiti si facevano in macchina, si faceva dove si poteva. Però ce l'abbiamo fatta, con l'aiuto di Nostro Signore ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti per la vostra presenza e portate